In questo video vi volevo far vedere un pezzettino della mia giornata in università, quindi divertitevi Sono andato alla mia prima lezione di giapponese perché all'esame di giapponese Pensate che mi hanno detto che se andassi a giapponese migliorerei il mio livello di lingua Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video chiacchiericcio in cui vi parlo dei cazzi miei perché piacciono ad alcuni di voi mentre molti di voi non gliene può fregare niente quindi purtroppo eh, resterò qui a parlare da solo ma se vi interessasse un filino la mia vita per favore rimanete qui con me che così vi aggiorno un po' su che cosa sta succedendo sulla mia vita perché devo dire che un sacco di gente mi ha chiesto ma vivi in Giappone o vivi in Italia perché dal tuo Instagram e dai tuoi social non si capisce più nulla e in effetti devo dire che la mia vita è alquanto complicata perché non so nemmeno io dove mi trovo in questo momento cioè vi giuro che io quando apro gli occhi la mattina ho un mini dubbio che non mi ricordo dove sono cioè eh, non lo so se capita anche a voi, però eh, se viaggiate tanto sicuramente vi succede, magari non vi rendete conto in che posizione vi trovate nel pianeta comunque che cos'è successo? Allora io in questo periodo mi trovo in Italia, questo è stato, ho fatto quasi un anno in Italia, devo dire comunque andando in Giappone sono andato comunque tre volte eh quest'anno, però volevo prendermi un annetto di pausa dal Giappone perché dopo essere rimasto a vivere praticamente lì da non so neanche io quanti anni volevo prendermi un po' una pausa e anche volevo iscrivermi all'università, che è una cosa che ho sempre voluto fare anche in Italia e quindi ho deciso di, di affrontare questo percorso, diciamo, scolastico in un ambiente che non è familiare per me perché magari non molti di voi sanno, ma vivendo in Giappone praticamente da quando ero molto molto giovane, ovviamente anche il mio di comportarmi, il mio modo di relazionarmi e comunque la maggior parte dei miei amici sono giapponesi quindi io magari mi comporto in un modo che per alcuni italiani che non mi conoscono può essere strano quindi eh, avere l'opportunità di potermi confrontare comunque con altri italiani più o meno della mia età è una cosa che comunque mh, mi piace e sono contento di poter fare in questo periodo. Devo dire che andare all'università cioè, è una cosa alquanto strana per me perché. Eh, io sono sempre stato uno che, vabbè, a me piace studiare per i conti miei non, non mi piace andare a lezione, la gente che mi insegna qualcosa non, non sono mai stato bravo a, a seguire la scuola se devo essere sincero, cioè io andavo a scuola e, e praticamente scrivevo sul banco i minuti che mancavano alla fine della lezione e ogni lezione ne cancellavo uno penso che controllassi l'orologio dalle ogni 10 minuti almeno 2-3 volte lo controllavo a qualunque lezione avevo questa voglia da piccolo di, di esplorare il mondo di fare cose all'aperto che quindi l'idea di rimanere in classe seduto a studiare una cosa che io ehm, devo dire da solo avrei studiato in 10 minuti dove stare lì seduto a studiare, ascoltare per un'ora zitto in silenzio e seduto, soprattutto per me era una grande tortura Cioè, non so se altre persone come me hanno questo problema però io riesco a concentrarmi molto quando sono da solo in silenzio o anche magari mentre pulisco casa ogni, ogni 2-3 minuti mi metto a guardare il foglio che devo studiare però anzi più la seconda delle due però se mi devo mettere in classe seduto con altre persone che comunque bisbigliano e l'insegnante che, che ti spiega poi si arrabbia con qualche studente perché magari non si comporta bene devo dire che è un modo di studiare che a me non è mai piaciuto infatti io penso che alle superiori avessi veramente un numero d'assenze pari a boh. Io tipo mi ricordo che andavo a lezione tipo 5 volte a settimana, cioè almeno uno o due giorni d'assenza. O a qualche ora quella lo facevo e tranquilli ragazzi non è un fate anche voi, marinate anche voi la scuola perché io, cioè marinavo la scuola ma lo dicevo tranquillamente ai miei cioè dicevo guarda non ho voglia di andare a scuola oggi e, e non ci andavo se c'erano verifiche se c'erano interrogazioni andavo quando c'erano interrogazioni in classe ero il primo volontario perché volevo togliermelo proprio dalla scarpa questo sassolino di dover essere interrogato quindi devo dire che comunque io so che tanti miei compagni per esempio non andavano a scuola scuola il giorno delle verifiche e io invece quando c'erano le verifiche anche se non stavo bene sicuramente andavo a scuola perché dico no che cavolo poi dopo mi fanno la prova di recupero magari non lo so me la tiro avanti per un'altra settimana no io volevo fare tutto e subito quindi diciamo che questo è il modo in cui ho affrontato la scuola e per certi versi anche il modo in cui sto affrontando l'università perché io devo dire che mi ero iscritto l'anno prima mi ero iscritto a ehm, Venezia eh, avevo comunque passato molto bene l'esame d'ammissione però e veramente Venezia per me era una città particolarmente scomoda per andare a scuola Perché mi piace moltissimo Venezia da visitare eccetera Però l'idea di dover andare tutti i giorni a Venezia E ogni volta subirmi tutti i turisti e tutte le file Veramente a me farebbe venire l'ansia Parentesi che la mia amica Erichiova invece ci sta andando Ma lei vabbè è di Padova quindi magari è più abituata ad andare a Venezia Però io comunque avrei dovuto trovarmi un appartamento In quel periodo non conoscevo né Erichiova né Eric quindi magari la mia scelta di non frequentare Venezia è anche dovuta a ciò, però diciamo che... Ho preferito trovare una sede che fosse più vicina a Milano Anche perché dovendomi spostare molto spesso Dover prendere comunque voli eccetera Volevo un posto che ci avesse l'aeroporto vicino So che c'è l'aeroporto anche a Venezia Però alla fine Venezia la trovo molto più scomoda per i voli Anche perché comunque c'è È molto più trafficata ma l'aeroporto è molto più piccolo Non vorrei dire cose sbagliate Però io tutte le volte che ho preso un volo a Venezia mh, Ho sempre odiato comunque l'aeroporto Mi sono sempre trovato molto molto a disagio, però eh, tranquilli ragazzi, io non sono un esperto di aeroporti quindi se mi sbagliassi per favore ditemelo questa è stata la mia impressione quando ho preso eh, il volo a Venezia sono iscritto a Venezia però purtroppo anche per motivi di lavoro, perché comunque ero sempre in Giappone, non ho assolutamente potuto frequentare ho dato soltanto l'esame di giapponese a fine anno una mia amica mi ha parlato di questa università a Bergamo, ho detto beh, Bergamo è una città che comunque mi piace, io non sono di Bergamo quindi non è che sia uno di parte che vi dice ho oh, Bergamo è la città più bella Perché è la città dove sono nato Perché io se lo sapete io sono nato a Trento Trento è anche molto bella eh? Bergamo me l'hanno presentata Ci sono andato Devo dire che è super vivibile Io vivo proprio in centro Quindi ho tutto quello che mi serve vicinissimo Quindi veramente Ho riscoperto l'Italia Perché io ero rimasto a un'Italia comunque di anni fa Mentre poter riscoprire l'Italia adesso in questa nuova veste Devo dire che mi sta piacendo molto L'ho molto molto rivalutata l'Italia per molte cose Anche se molte altre cose invece devo dire che mi hanno molto irritato però questo magari sarà eh, il materiale per un nuovo video in cui ve lo spiego comunque sapete l'importante non è guardare i lati positivi o negativi è apprezza la cosa c'è di positivo in un paese e cerca di andare oltre quello che c'è di negativo perché io ve lo dico spesso in Giappone ci sono delle cose che non mi piacciono come ci sono molte cose dell'Italia che non mi piacciono ma se tu guardi il bello delle cose alla fine ti diverti e riesci a essere felice in entrambi i paesi e questa secondo me è la cosa più importante Dobbiamo parlare di il mio primo giorno da universitario perché dovete sapere che io, anche se mi sono trasferito a Bergamo, anche se tuttavia non l'ho mai frequentata tra una cosa e l'altra e io fino a, a luglio ero convinto che magari avrei lasciato gli studi perché veramente non riuscivo a dare nessun esame perché non capivo il sito, cioè io sarò... Stupido, però io voglio i siti giapponesi, quelli con mille scritte e disegnini Non questi siti così, premi, devi ripremere, devi rimettere il login Poi io mi dimentico sempre la password, quindi è sempre un casino Però, gentilmente, un'altra un mia amica mi ha spiegato come si usa il sito E finalmente, nella sessione di settembre, sono riuscito a dare praticamente sette esami No, di più, otto esami Quindi quasi tutti gli esami del primo anno Ho dato tutti quelli che potevo dare Anche se, vabbè, mi sono riuscito a prendere 27 anche di giapponese Che mi ha dato un filino fastidio dato che comunque io il giapponese comunque lo so molto bene quindi mi ha fatto un po' sorridere questo fatto che mi abbiano dato solo 27 perché io non so se sapete ma io ho anche studiato in Giappone assieme ai giapponesi sugli stessi testi che i giapponesi avevano da studiare quindi un filino di giapponese lo conosco e niente, quindi ho dato questi esami e adesso, finalmente, dopo aver dato questi esami, ho frequentato il mio primo giorno di lezione giapponese 2 al secondo corso. Quindi sono andato in università con, veramente devo dire che, vabbè, questa ragazza che ho incontrato, anche in, tutte e due, insomma un pochino, tutte, tutte le persone che ho conosciuto comunque in università, sono state super disponibili tutte e mi hanno passato appunti, mi hanno spiegato come funziona, che, che autobus prendere per andare in università e devo dire che è stato veramente utile per me perché io sono un pochino um, diciamo che quando devo prendere mezzi pubblici in Italia non capisco mai niente perché io sono abituata al Giappone il Giappone è molto più comodo lo so che magari la dice la gente ma come fai a essere più comodo in Giappone che è tutto in giapponese Sì, però io comunque lì da tanti anni mi trovo meglio in giapponese anche perché poi io leggo molto veloce se si tratta di testi giapponesi perché il giapponese ti permette come di scanner... se tu sai bene il giapponese ovviamente ti permette di scannerizzare un'intera pagina, tu vedi i caratteri e io non devo neanche leggere tutto e capisco l'insieme, l'intero contesto. Mentre quando devo leggere delle cose in italiano o in inglese, faccio un finino più fatica, cioè non è che vado più lento rispetto a un altro italiano, però diciamo che se in giapponese riesco a leggere una pagina in tipo 10 secondi, anche no, 10, no, però comunque posso fare molto veloce, in inglese o in, in italiano devo comunque stare a leggere, quindi ci vuole il suo tempo. E vabbè. E Richiova mi ha chiesto di parlare anche del mio metodo di studio, ma non lo farò in questo video, lo farò in un video più avanti, perché infatti abbiamo in programma io e Richiova di parlare un po' dell'università e di come essere lavoratori e universitari insieme, specie quando si fa un lavoro sul web e quindi ne parlerò comunque con lei, quindi vi spiegherò meglio questa cosa. Allora, il mio primo giorno di università com'è stato? Non pensavo che così tanta gente conoscesse il mio canale, perché io comunque ho questo canale da un annetto, adesso un an due, anzi forse quasi due anni, e, e, e ti giuro che, cioè, mi ha fatto veramente strano quanta gente mi abbia chiesto la foto o volesse parlare con me, cioè perché io vi assicuro che... Eh, vi ha, ha fatto molto strano, cioè onoratissimo per carità e sono contentissimo che la gente mi abbia visto lì. Comunque sono andato anche in mensa e niente, quindi vi farò vedere adesso qualche spezzoncino de, della mia giornata e spero vi divertirà. Ragazzi abbiamo scoperto una senpai che va al terzo anno che mi ha trovato in autobus. Mi ha chiesto come va l'università. Il primo giorno che vado. <ride> ma guardate che bella Bergamo. Tu Irene sai che sarai nel video, vero? <ride> In che aula siamo? Aula 2. Ciao, Alice. Ciao. Ciao. Come va? Bene, si tira avanti. Ma la figlia, come ti è andato italiano? Pensiamo, se mi sembra di preso 30 e passato tutto, comunque non saprei. Come me è matematissima. Sì, come è a vedere la lavagna? Bene, stiamo per fare giapponese oggi, eh. Ragazzi mi sono fatto prestare i fogli e non mi sono portato nulla. Andiamo con 11 persone prima di noi. L'attenzione. Ah già, ne ho 7 day, te kawaii desu. L'hai detto troppo veloce, rilma pensa Questo è machi, machi. <susurra> e, Dimmi altri kanji che così faccio bella figura Ray, example <coughs> Avete visto la somiglianza voi? Oh. E allora è finita la prima lezione di giapponese, adesso stiamo per andare in mensa. Comunque ci vediamo alle 7. Ah, so, ci vediamo dopo in palestra. Ci vediamo dopo in palestra alle 7. Sì. Bene ragazzi, guardate che bel posto, ma noi andiamo a mangiare in mensa. Guardate una prigione. Oddio, è proprio come quella dei film americani. Devo fare tutto tuo? Allora, no. Eh sì, devi fare tutto te? Il coltello? Cos'è? Eh, riso? Si, riso? Sì. Ok. Con? Cosa c'è? pomodoro? Ok, oppure? Questo è meleco ceci. Ah, ok. Allora facciamo col pomodoro? Si, sì. Basta poco. un po' di formaggio? Ah, sì, grazie. Grazie Ok, uh, guardate Cosa c'è? Spezzatino? Ah, io prendo lo spezzatino Verdura Grazie, grazie È arrivato il momento dell'assaggio E mm. poi rimarrà in posto Assaggiamo Mi sono un po' pentito di aver preso la salsa, era meglio senza, perché ha proprio il sapore di ketchup. Io prendo sempre la prendiamo. Eh infatti sarebbe stato meglio. Spostiamo un po' la salsina, però devo dire il riso è buono. Vediamo. Tegolini sott'olio. E poi abbiamo lo spezzatino che guardate sembra quello che fa mia mamma. Però il sapore è diverso Non è male Ma dove sei stato tutta settimana? Vabbè, eh, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. E poi volevo dirvi un'ultima cosa: tornerò a vivere in Giappone, non vivo più in Giappone, allora vi voglio tranquillizzare perché, ragazzi, da dicembre io tornerò comunque un mesetto in Giappone, e poi da febbraio io mi ritrasferirò lì. Perché comunque sto guardando sia di comprare casa in Giappone e sto anche guardando comunque di, di continuare lì. È arrivato il momento di tornare a vivere in Giappone, cosa ne dite? Continueranno i video sul Giappone e se avete delle domande come al solito scrivetemela che sono giusto contento di rispondervi e un mega abbraccione da Seba e grazie ancora sempre per vedere questi video veramente vedere gente fisica che vede i miei video e che mi riconosce mi fa veramente veramente strano anche se devo dire che c'era più gente che riconosceva il giapponese a caso cioè io se sono da solo non mi riconosce quasi nessuno se ho il cappello e i capelli tirati indietro ma se sono con il giapponese a caso sta per certo che mi riconoscono